Sì, grazie, grazie Presidente. Oggi è una giornata forse per, eh, per molti mh, poco importante, nel senso che non sento anche degli interventi eh, di, di, di qualche membro delle opposizioni, non, non si è capito l'importanza della giornata di oggi e del lavoro che è stato fatto in questi anni per arrivare all'approvazione del regolamento del, del verde e del paesaggio urbano. Eh, un, un regolamento sofferto, sappiamo nel, negli anni addietro, un regolamento che nasce eh, dieci anni fa con eh, il supporto del, delle associazioni, con la richiesta ovviamente delle associazioni di dar vita a un regolamento del, del Verde e questo regolamento eh, è stato un, un atto travagliato, un atto che eh, questi cittadini, queste associazioni, che hanno eh, lottato per eh, presentare all'amministrazione all capitolina questo, questo strumento, è stato sempre in qualche modo osteggiato, forse eh, per eh, volontà, ovviamente, delle passate amministrazioni o anche per eh, poca importanza che appunto gli è stato, gli è stato affidato. E Queste associazioni non hanno perso la speranza, infatti appena ci siamo insediati eh, cinque anni fa, oramai perché è passato eh, un... Sono passati cinque anni, perciò eh, questo mandato elettorale insomma, oramai eh, è in procinto ecco, per andare in scadenza. Cinque anni fa presentarono questa urgenza, questa impellenza di proseguire il lavoro di questa bozza, di questa stesura del regolamento del, regolamento del verde. Come Commissione Ambiente ci siamo messi in modo immediatamente per ascoltarli, per cercare all'interno della Commissione di riniziare un rapporto. Di collaborazione, di ascolto, eh, di riavvio ovviamente dei, dei lavori di questo, di questo strumento. Come sappiamo bene, Roma Capitale è la città più verde d'Europa, ha 330.0 alberi, ha 44 milioni di metri quadrati di verde. Perciò stiamo parlando di uno strumento indispensabile, imprescindibile, perché non, ovviamente una città come Roma, come Roma Capitale, eh, gestire il verde urbano eh, in, questa, in questa quantità, ovviamente con alberature di pregio, alberature monumentali, era impossibile ed è impossibile farlo senza questo strumento che è appunto oggi il regolamento del verde, che, verrà approvato eh, sicuramente, io mi, io mi auguro ovviamente, nella prossima, nella prossima seduta. Si è iniziato questo lavoro di collaborazione assiduo eh, insieme anche alle opposizioni, io di questo veramente, al di là delle polemiche politiche, al di là eh, delle, dei, dei possibili ostruzionismi, ma devo dire che in questo, in questo regolamento, in questo passaggio, le opposizioni hanno capito che è un regolamento di tutti, è un regolamento della comunità, che va a sostegno del nostro ecosistema, della nostra città, del nostro ambiente, è un, un lavoro che deve essere, deve essere di tutti, deve essere del cittadino, deve essere eh, del, dell'associazione, deve essere dell'amministratore pubblico, un, un regolamento che serve per tutelare il nostro patrimonio arboreo. Perciò ci siamo messi a lavorare pancia a terra. Con queste associazioni, organizzando molti incontri. Eh, mi ricordo i primi incontri all'Aranciera, incontri assidui dove io ho, ehm, dove ho, ne ho preso parte, insomma, quasi praticamente a tutti gli incontri, eh, utilizzando, e questo l'ho fatto ovviamente con grande amore per la nostra città, ore e ore e ore della, della giornata. Siamo arrivati oggi con un documento eh, finito, io su questo ovviamente. Come ha iniziato il discorso l'assessore Fiorini, che ringrazio anche oggi, ringrazio per il grandissimo lavoro speso dalla mattina alla sera su questo regolamento, ringrazio in primis ovviamente la sindaca, la sindaca Raggi che ha voluto fortemente proseguire sul cammino per arrivare poi all'approvazione definitiva di questo regolamento, ringrazio ancora una volta ovviamente l'assessore Fiorini, ringrazio tutte quante le associazioni, la Commissione Ambiente insieme al Consigliere Di Palma che comunque ha dato una spinta ovviamente con, eh, con queste, con queste diciamo, autorità eh, cittadine. Un regolamento eh, che detta finalmente le norme eh, per la tutela del verde, noi quando siamo arrivati eh, ovviamente ci siamo insediati, abbiamo trovato un Dipartimento Ambiente depoperato, povero, privo di ogni spinta emotiva e anche di, di, di voglia di proseguire c'era uno stallo eh, amministrativo incredibile ci siamo trovati con soltanto eh, due gare di appalto eh, del, eh, dei fondi giubilari, mi ricordo i famosi 9 milioni, il famoso appaltone di questi nove milioni che sembravano dei fondi incredibili per la gestione del verde urbano ma che poi alla fine, ascoltando gli uffici, ci, eh, ci dissero che questa città aveva bisogno per garantire al meglio la tutela del verde all'incirca di, di, di 100 milioni all'anno di, di, di fondi. È ovvio che insomma, con 9 milioni non potevamo noi eh, garantire un servizio efficiente, importante, efficace per la città di Roma abbiamo agito appunto in economia ma come sapete bene questa amministrazione ha trovato da 1500 giardinieri che una volta erano presenti in questo comune come una squadra di giardinieri forse la più famosa in Europa dove ricordiamo c'era la scuola e c'è la scuola giardinieri tra la più rinomata in Europa ci siamo trovati con 200 giardinieri con un'età molto avanzata Perciò, Capite bene che lavorare in economia con un'assenza di mezzi, un'assenza di strumentazione primaria come potevano essere decespugliatori o comunque eh, motoseghe e quant'altro, senza indumenti anche da parte del servizio giardini, veramente era umiliante e svilente per la città di Roma e anche per noi come amministratori pubblici e in questo, Abbiamo avuto un, una forza, un impeto, un ruggito insieme alla Sindaca, poi insieme ovviamente all'assessore Fiorini, che ha deciso di investire tantissimo sul verde urbano, investendo 100 milioni sugli accordi quadro, come sapete bene, 48 milioni sul verde orizzontale e il restante sul verde verticale, dei fondi che danno un respiro ampissimo a questa capitale, dei fondi che permetteranno una programmazione accurata eh, permetteranno una manutenzione ordinaria e perciò non più straordinaria per i tre anni a venire. E tre anni colleghi sono tanti, vuol dire che lasciamo un'eredità importante, un avvio importante a questa città che ha lavorato sempre in emergenza, lo sapete bene, ha lavorato sempre tramite affidamenti diretti, ha lavorato sempre tramite. Eh, interventi spot causando purtroppo anche la morte di molte alberature con capitozzature estreme e molti alberi che oggi cadono, cadono anche per la non curanza che eh, appunto c'è stata negli anni addietro, come il taglio delle radici, come ovviamente eh, le azioni eh, non eseguite in ambito eh, fitosanitario. Come delle potature sbagliate. Oggi quando cade un albero ovviamente purtroppo si dà la colpa invece all'amministrazione. Consigliere Corsetti, non, abbiamo, interrompiamo, non interrompiamo per abbiamo, cortesia. Consigliere Corsetti, abbiamo, ma prego. abbiamo per investito, investito sul monitoraggio delle alberature pari a 2 milioni e mezzo, ovviamente che abbiamo. Svincolato dei fondi giubilari, un monitoraggio importante che comunque ha un monitoraggio importante su 80.000 alberature che ovviamente ha permesso un censimento eh, tramite le analisi del, del VTA, che sono quelle analisi ovviamente che vanno a verificare la staticità della pianta, dell'albero, creando un censimento di quelle, di quelle piante. Eh, Pericolose. Perciò è un lavoro che è iniziato da zero, perché da zero purtroppo siamo partiti, perché zero abbiamo trovato all'interno del Dipartimento Ambiente, ma questo, colleghi, non è, non è una critica, Corsetti. ma è la verità, perché basti tornare indietro nel tempo e vedere cinque anni fa l'assenza di bandi che ovviamente ne era sprovvisto il Dipartimento Ambiente. Perciò questa amministrazione... Con gli investimenti degli accordi quadro, con l'acquisto dei nuovi mezzi e delle nuove attrezzature come trincia erba, come i nuovi, i nuovi, i nuovi van e come anche il nuovo piano assunzionale che ha coinvolto l'assunzione di 100 giardinieri, che sembra una goccia nell'oceano, ma ciò non è stato perché ha dato un'iniezione ovviamente di linfa al. All'amministrazione, al dipartimento ambiente, e questo veramente ha permesso di riprendere un lavoro per la cura del verde urbano. Questi investimenti ovviamente eh, si intrecciano con gli investimenti delle, delle ville storiche, ville storiche eh, purtroppo abbandonate per tanti anni, per vent'anni. E, e, e dopo, dopo eh, le attività giubilari del 2000 non furono più fatti interventi ovviamente all'interno delle ville storiche come potete ben vedere se oggi andate a Villa Panfili oggi ci sono stato per vedere i lavori che stiamo portando avanti con l'appalto di 2 milioni e mezzo dei lavori importanti sia su Villa Panfili sia su Villa Borghese sia su Villa su, su, sia... consigliere Corsetti sia su, sia su Villa Ada dove questa amministrazione ha investito 435 mila euro e ha programmato una riforestazione importante dell'area di Villa Ada e non smetterà perché ci sarà da lavorare anche sugli immobili ma questa amministrazione ha pensato a tutto e ovviamente lavorerà anche per questo inizieranno a breve anche gli interventi sempre a Villa Panfili l'intervento sul, uh, sul appunto, il, il progetto partecipativo di 400.000 euro per ultimare i viali, e per rimettere a nuovo anche le aricani all'interno a questa villa, che è la villa più importante, credo forse, di, di Europa dal punto di vista storico, dal punto di vista botanico, eh, e anche la sovrintendenza su questo sta facendo un grande lavoro sulle fontane monumentali. Stiamo facendo un piano di riforestazione importante, il Regolamento del Verde su questo detta delle norme chiare, specifiche. Abbiamo messo a divora 117 alberi a Tormarancia nel municipio Ottavo, se ne metteranno adesso molte di più. Abbiamo, siamo riusciti a portare avanti il progetto di Piazza San Silvestro, dopo le tante tante tante firme le migliaia di firme dopo dodici anni questa amministrazione con determinazione con risolutezza è riuscita a piantare seppur pochi parliamo di quattro alberi ma purtroppo a causa dei sottoservizi solo quello era possibile fare grazie all'impegno delle associazioni e dell'assessore fiorini e ovviamente anche della sindaca raggi che ha creduto fortemente in quel progetto, siamo riusciti a mettere quattro alberi a Piazza San Silvestro, una piazza priva di alberature e, come sapete, nel periodo estivo era una fornace. Alla Consigliere, vista... la invito a concludere, se può. Grazie, grazie, grazie. Presidente, un minuto e termino. Avete visto il progetto su Piazza Vittorio, una riqualificazione totale che ha riportato quella che era una piazza purtroppo abbandonata a se stessa, l'ha riportata come una piazza a livelli europei dove oggi ovviamente è acclamata ed è amata da tutti i cittadini romani e non solo. Per ultimare Presidente eh, non ci fermiamo qui io mi auguro insieme ai colleghi perché dopo il regolamento del verde il passaggio successivo è il piano del verde, il nostro regolatore, il piano regolatore del verde urbano, perciò il piano del verde sarà fondamentale per ridisegnare il verde urbano in questa città. La consulta del verde sarà uno strumento imprescindibile per dar voce ai cittadini e ovviamente su questo ci tengo nuovamente per l'ennesima volta a ringraziare l'assessore Fiorini perché sul catastro del verde è stato fatto un grandissimo lavoro. Io ringrazio nuovamente la sindaca, l'assessore, ringrazio nuovamente oggi eh, i colleghi qui presenti, la Commissione Ambiente e soprattutto, ovviamente, i cittadini, le associazioni che hanno dato eh, un'importanza un fondamentale alla realizzazione di questo lavoro e che sarà lo strumento di tutti e ovviamente eh, il Movimento 5 Stelle abbraccerà, io mi auguro, insieme a tutti i partiti. Grazie.